Ciao, allora oggi vediamo tutti gli acquisti web che ho fatto nel periodo li ho fatti da Amazon e soprattutto da Wish io non posso resistere a Wish, si sa ormai e ve li mostro tutti quanti, un po' random e poi dopo ne parliamo Allora, prima cosa ho preso questo ventilatore da Amazon allora, perché? Intanto perché io non ho il clima in camera e se no io muoio poi è abbastanza grandino, è un USB è un ricondizionato che ho preso su Amazon quindi si vede qualche piccolo segnettino, però è ricondizionato e funziona perfettamente. È bello grande, ok? Perché comunque, questa è la mano. Poi ha preso USB. Io gli ho attaccato l'alimentatore, ma tranquillamente si può attaccare qualunque USB. E io lo uso di notte, allora l'ho pagato 3 euro perché ho ricondizionato comunque sia. È bello grande, è stabile, è fermo, lo uso tutta notte, fa un po' d'aria, la muove ed è, riesco a dormire e mi piace, mi piace tanto. Poi oltretutto ricondizionato, ah non fa rumore assolutamente, aspettate che, ok, poi si attacca dietro il tastino. E quindi davvero, cioè, è perfetto, muove un pochino l'aria, è direzionabile, ha solo una velocità, ma è Poi perfetto. passiamo invece a Wish, questo a un euro, questa cos'è? È un USB con lo sdoppiatore delle porte, e io lo trovo ottimo perché io ad esempio nel computer ho solamente una porta USB, quindi se devo attaccare una penna e magari sto usando il ventilatorino non ci riesco, quindi c'è questo, che comunque un euro è ottimo, si sì. Mette nella USB e comunque sia è regolabile, quindi una volta fissato lo potete mettere tranquillamente in questa posizione dritto in questa. quindi è... Difficile da capire, ma una volta fissata la presa USB si può girare, quindi è davvero comodissimo. Un euro mi trovo bene, è un USB 2.0, non è velocissimo, ma comunque sia, fa perfettamente il suo lavoro. Ad esempio, ed è, voglio metterci il mouse, voglio metterci qualcosa, quindi comodissimo. Poi andiamo avanti, questo non mi ricordo... Ah sì, l'ho preso su Amazon perché avevo un buono, quindi l'ho pagato, non l'ho pagato, ma costava 5 euro. È un selfie ring, stranamente, io ho una passione per il selfie ring... Questo è bello grande, così, ha un bel mollettone dietro, bello comodo, e vediamo cos'altro, si carica con il l'USB qui e ha le tre eh, intensità, vediamo se riesco. Una, due e tre. e poi si spegne, e eh, lo trovo davvero fantastico, comodo, e poi è bello grande, quindi proprio è una luce molto più naturale, mi piace anche questo, questo costava 3 euro, ma avevo un buono, quindi non l'ho pagato, diciamo che la spedizione è arrivata in quasi due mesi, Altro prodotto che vi mostro, e eh sì, sembra una cavolata, ma è una figaggia in assoluta, questo è un pacchetto da 6, questi sono 6, a 1 euro, sono pulisci spazzola, sembra una cavolata, ma l'ho provata e con i dentini così morbidi e flessibili in plastica, funziona davvero, ce la passo sulla spazzola e rimuove tutti i capelli che ci sono incastrati dentro, è davvero uno spettacolo. Poi 6 a 1 euro, quindi anche se dura poco direi che... È un buon acquisto Eccoci. allora come sempre fatemi sapere se vi ho tenuto un pochino di compagnia con questo tipo di video se vi sono piaciute alcune cosine se, se vi ispira qualcosa come sempre se ti è piaciuto il video condividilo magari con un tuo amico o un'amica che piace fare acquisti online e soprattutto a prezzi bassi di cose compro cose a casa se ti è piaciuto il video mi raccomando mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella da qualche parte qui così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!